ciao amici Nike buongiorno buongiorno a tutti bentornati sul canale eccoci qua con Mavic Air 2 faremo un punto della situazione dopo un mese di utilizzo vi dirò cosa mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto di meno invece di questo fantastico drone sigla Mavic Air 2, L ho fatto diversi video, li avete visti, potete vederli sul link qui sopra, l'ho fatto in un video settimana scorsa in montagna, come si è comportato nei video che ho fatto? Voglio fare un'analisi in 5 punti insieme a voi, primo punto, capacità di volo, la capacità di volo di questo drone è eccezionale, la risposta ai comandi è veramente da 10. Non mi ha mai dato nessun tipo di problema nella risposta e ha volato sempre in maniera perfetta. Devo dire da questo punto di vista un drone ed è un drone che risponde a comandi come quasi tutti i droni DJI. Ma in questo caso secondo me il rapporto fra il peso, la velocità, e la potenza dei motori è veramente perfetto. Secondo punto, secondo punto, le riprese video. Le riprese video avete visto sono di ottima qualità. Ho provato sia in 4K a 60fps, frame al secondo, a 30 frame al secondo. Mi pare di poter dire insieme a voi che la qualità sia veramente molto elevata qualche piccola pecca se vogliamo legata al fatto che non possiamo fare a 60 frame al secondo tutti gli active track e tutte le funzioni un po così automatiche però secondo me questo non è assolutamente un problema ripeto sono situazioni che magari utilizziamo per qualche video qualche momento di comporto terzo punto l'autonomia di volo l'autonomia di volo è un altro dei pro di questo drone eh, effettivamente io ho volato per 27 28 minuti devo dire anche con un po' di vento, quindi sicuramente sfruttando parecchio quelle che sono le capacità del drone, quindi sforzando abbastanza i motori. Ha retto veramente bene fino a 27-28 minuti. Sono tornato con il ritorno to al 15-20% di autonomia. Quindi la durata della batteria è veramente un altro dei pro di questo drone. Che volevo farvi vedere questi tappini che ho fatto con la stampante laser. Se volete, vi lascio il link, diciamo il file STL per poterli stampare sono molto comodi per quando lo metto nello zaino praticamente mi aiutano a proteggere il motore in modo così che possano essere ben protetti soprattutto le parti della punta che potrebbe danneggiarsi con le mollettine quindi in descrizione vi lascio il link per scaricare il file può essere utile quarto punto se vogliamo una nota negativa di questo drone comunque ampiamente positivo è della questione legata al discorso del peso su cui più volte ho manifestato le mie perplessità è vero che è uscito, ci sono dei rumors che dicono che il Mavic Air 2 verrà certificato CE, chiamiamolo così, postum, da DJI insieme a EASA per il prossimo anno e quindi potrà rimanere in categoria open category. Però ad oggi, fino a che non succederà questo, i 570 grammi ci mettono un piccolo limite, o piccolo o grande secondo dei casi, il suo utilizzo in ambienti critici, soprattutto per volare in open category vicino a cento abitati, soprattutto vicino a persone in qualche modo che anche non sono informate del nostro volo. E questo è un piccolo limite per soli 70 grammi, se vogliamo è una parte negativa più legata all'aspetto normativo. Quinto punto: la sensoristica è eh? un, un altro degli aspetti, diciamo, negativi, comunque questo drone che è qualcosa di negativo deve pure averlo, il fatto della mancanza di sensoristica sia sulle parti laterali qui del drone che non ha sensori sia sulla parte superiore. Ha i sensori inferiori, i sensori frontali, i sensori posteriori ma se ha un problema sul laterale quindi sullo spostamento laterale oppure Verso l'alto quindi supponiamo sta volando e verso l'alto trova un ostacolo un albero qualcosa un ramo lui non lo riconosce E questo ha creato e crea dei problemi perché chiaramente uno si aspetta di avere come dire, una protezione totale e invece non ce l'ha questo lo trovo una piccola pecca secondo me soprattutto la sensoristica laterale perché quando uno magari lo mette in active track parallelo piuttosto che in operazioni automatiche magari si sente tranquillo in realtà lui lateralmente non si accorge di niente e può andare in clash, quindi questo quinto punto è l'ultimo punto che mi sento di dire leggermente negativo nella valutazione di questo drone. Ma... Ma vediamo ora qualche funzione che voglio farvi vedere insieme voi, con voi. Qualche funzione abbiamo visto l'altra volta in montagna. Ancora qualche chiamiamo l'afficio, lo chiamate così, non so, chiamiamole funzioni speciali, chiamiamole funzioni automatiche che questo drone fantastico riesce a fare. Ci vediamo quindi, accendo il drone, lo metto in moto e facciamo qualche operazione in volo. A dopo. Ok, leviamo i tappini, ormai sappiamo come farlo. Ecco qui il mio fantastico zaino Manfrotto. Inutile dire il solito discorso, le eliche ormai sappiamo come farlo, quindi non lo so neanche a dire. Monto le eliche e poi facciamo decollare il nostro Mavic Air. Mm -hmm. Mm -hmm. Take off. Ok amici di arc! Ecco, the point has been check il drone ha riconosciuto il punto, attiviamo la registrazione, ci chiede di aver verificato le eliche, ci avvisa che vogliamo in qualche modo assumerci la responsabilità, dove lo stiamo facendo per quanto siamo vicini alla zona di Peretola, ci chiede di sbloccare. A questo punto risulta il drone sbloccato e possiamo decollare. Io trovo questa cosa molto giusta: che ha fatto il Ecco che lo portiamo: è arrivato vicino a noi. Bene, a questo punto vogliamo attivare qualcuna delle sue funzioni. Facciamo, come vi ho sempre insegnato, esercizi di verifica. Di tutti i comandi, quindi che il drone risponda correttamente ai comandi, vedete bene che ne risponde. Quindi ce l'avviciniamo. Ce la l'avviciniamo a circa un metro d'altezza. Qui abbiamo la possibilità di bilanciare il bianco, la possibilità di aumentare o diminuire il guadagno di quella che è l'esposizione, quindi okay, sovraesporre o sottoesporre al nostro piacimento. Qui possiamo cambiare naturalmente il tipo di, di ripresa. Quindi in questo caso c'è la registrazione video in corso, io posso selezionare qui, vedete, se posso mettere in, adesso in, in, mi metto in 4K, a questo punto mi consente di avere fino a 60 frame al secondo. Naturalmente per le funzioni di active track dobbiamo stare sui 30 frame al secondo. Possiamo andare in normale, in HDR, possiamo fare il quick shot e l'hyperlapse. Ma ora quello che mi interessava fare con voi era le funzioni praticamente eh, di ActiveTrack soprattutto vedere come lui mi possa scansare visto che qui c'è un albero e vedere se funzionano i sensori che questo è un aspetto che fino adesso non abbiamo provato quindi giriamo il drone verso di noi vedete a questo punto mi sta inquadrando mi avvicino vedete io vado a fare a creare, diciamo, una, un rettangolo con le dita. Questo vai, spiega come funziona, noi saltiamo questo. E abbiamo diverse funzioni. L'Active Track, che può essere Segui o in parallelo, lo Spotlight e poi il Point of Interest, che è quello che abbiamo visto l'altro giorno in montagna. Oggi facciamo l'Active Track, cioè con il comando Segui. Quindi attiviamo il comando Segui, Go. A questo punto mi alzo naturalmente, vedete che lui continua a seguirmi, lo allontano. Vedete che lui ancora non mi ha perso di vista, fortunatamente. A questo punto camminerò e mi andrò a posizionare, perché sono come dire un po' bastardo, mi andrò a posizionare girando intorno a quest'albero. Speriamo che i sensori funzionino, perché questo drone io l'ho comprato vedete mi sto spostando sta funzionando alla perfezione scusate ma devo girare la telecamera prima si è avvicinato a un ramoscello e sostanzialmente è andato molto vicino ho temuto per lui adesso infatti mi muovo frontalmente lui mi sta seguendo e speriamo ecco vedete qui ti li ha sentiti mi giuro perché fantastico amici di Nike Io vi confesso che ho un po' sudato perché siccome questo è mio, l'ho pagato come dire non me l'hanno regalato se mi si schianta sono 900 euro comunque è veramente fantastico, scusate se mi giudo ogni tanto ma insomma come dire mi sta seguendo alla grande quindi esperimento Cosa posso dire? Riuscito? Riuscitissimo! Attenzione a quel paletto, eh! Eccoci qua! Questa è la telecamera. Fantastico, fantastico! Sono contento come un bambino! Registriamo di nuovo, facciamo il nostro rettangolo che ci inquadra. Saltiamo tutta la spiegazione che in questo momento non ci interessa. E facciamo lo spotlight, la differenza fra lo spotlight e attive track io lo posso portare qui, ok? In questa posizione, spostarmi, e lui sostanzialmente lo vedete, mi segue senza come dire, avvicinarsi come ha fatto prima. Quindi, sostanzialmente lo spotlight, io posso come dire, comandarlo, alzarmi, abbassarmi, avvicinarmi, abbassarmi ancora e lui in tutti questi eh, movimenti praticamente lui continua a vedere, beh, insomma in buona sostanza mi segue qualunque comando io faccia, quindi praticamente mi consente di poter interagire di più col drone. No? Quindi diciamo rispetto all'HT-Track parallelo o diciamo come dire, a seguire, in seguimento, lo Spotlight mi consente di poter, come dire, spostare il drone nella posizione che preferisco, pur mantenendo l'inquadratura su di me in qualche modo, quindi il drone mi segue, quindi adesso è molto lontano. Mi ha perso, ecco, questo vediamo in diretta, ho un problema, sono passato in mezzo a questi alberi, non so se mi vedete, chiaramente lui a un certo punto mi ha perso, attenzione, quando fate questo comando, a fare in modo di rimanere comunque in una zona che non crei un cano d'ombra al drone, altrimenti lui vi perderà, ok? Bene, anche questo l'abbiamo visto, facciamo l'ultimo, il point of interest, l'abbiamo già visto in montagna, voglio farlo qui, l'altezza ce lo consente e facciamolo. Quindi di nuovo, vado a inquadrarmi, a questo punto facciamo go, Vedete, lui ha una quota che è preimpostato, io a questo punto lo alzo perché sta andando addosso agli alberi. Vedete? Lui fa la dotazione. Ecco che voi non vedete, ma io a questo punto lo fermo perché e adesso giro la telecamera. Scusatemi, sono da solo, quindi devo fare tutto in autonomia. Vedete? Vedete cosa è successo? Spero si sia visto. Eh, che succede? Lui per fare finire il cerchio maledetto, non avendo sensori laterali, stava andando a schiantarsi, quindi questo punto vi interessa attenzione amici di Ona, che fatelo, se non c'è niente lateralmente, perché vedete questo albero qui? Lui continua a voler completare il suo cerchio, non avendo sensori laterali, che succede? Che se io non obbligo il drone a fermarsi, per così dire, quindi a tornare sui suoi passi, lui si va a schiantare beatamente su questo grosso albero. Lo fermiamo, ci fermiamo a questo maledetto comando, quindi amici donati che questo del point of vista, insomma della rotazione intorno a un punto, vi consiglio veramente fatelo con grande attenzione, cioè siate sicuri che non c'è niente vicino a voi, perché lui non ha sensori laterali e vi si schianta sull'albero. Abbiamo visto quindi quali sono le funzionalità legate all'Activity track. Funzionano perfettamente, ha seguito benissimo, avete visto, ha scansato anche l'albero. Attenzione ai comandi automatici, eh? avete visto soprattutto la mancanza di sensori laterali può diventare veramente un grosso problema, specie se fate il point of interest, quindi la dotazione intorno a un punto, perché se c'è un minimo ostacolo e voi non avete valutato il laterale, luce di schianta contro, eh? quindi occhio ad attivare i comandi automatici di Active Track, stando ben attenti che intorno non ci sia nessun ostacolo, perché altrimenti questo può diventare veramente un grosso problema. Non so se avete visto, Enac, ieri mi sembra di l'altro, ha lasciato una nota ufficiale in quale sospende fino al 1 settembre l'obbligo del patentino per le operazioni ricreative nel basico, attenzione, quindi il critico dovete comunque avere l'esame insomma solo per le di indicative sostanzialmente il portale di flight degli esami online ha avuto un grosso problema quindi fino al primo settembre chi vuole chi ancora non l'avesse fatto vuole aspettare le vacanze vedere come funziona il drone indicativo ancora può farlo senza l'obbligo del patentino e questa mi sembra una cosa molto intelligente vi ringrazio seguite il canale attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati il caldo comincia a farsi sentire, sarà meglio rientrare a casa e montare il video. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao da DroneArc.